Buongiorno, a tutti! In questo nuovo video tutorial mostrò come realizzare questa maglia scalda cuore che io ho deciso di chiamare maglia Notti Magiche. Per quanto riguarda il filato, ho utilizzato uno nuovo della Mistrico Filati che ho adorato, ed è questo che si chiama Magia. Come potete vedere, ha dei colori molto brillanti. Il colore che ho scelto io è lo 06, che ha questa tonalità del verde con un po' di doro: è un po' dorato, è veramente spettacolare. Ogni gomitolo è da 100 grammi misura 250 m è è formato, scusate se vado a leggere ma non mi voglio sbagliare da 50% di poliestere 36% lana merino 14% micofibra PC bellissimo, ci sono veramente tanti colori in descrizione come sempre vi lascio il link del sito Uncentanno con i filati da cui quindi potete acquistare il mio stesso filato anche in altri colori io vi consiglio anche lo sfumato del grigio, lo sfumato arcobaleno sono veramente dei colori fantastici per quanto riguarda questa taglia comunque che è una taglia S, io ho utilizzato tre gomitoli Lavorando con un il numero 5 La lavorazione è semplicissima E forse avete anche un po' riconosciuto lo stile Perché la tecnica per lavorarla È la stessa che ho utilizzato Quest'estate per lavorare la maglia a portofino Ma a differenza della maglia a portofino Questa ha una chicca in più Perché vedete sul davanti è incrociata Ma è incrociata anche dietro Quindi è una maglia scaldacuore Che posso considerare elegante Un po' se, se sotto come in questo momento Mettete come una fascia Ma è perfetta per essere utilizzata Sia adesso queste, um, a fine settembre, inizio ottobre Con appunto un toppino sotto e Oppure una, una maglietta a maniche lunghe una scald scusatemi, una, una, un coprispalle sopra a maniche lunghe Ma è perfetta anche per questo inverno Dove io la sfrutterò tantissimo Con sotto un bel lupetto a collo alto Per rendere la, il vostro outfit, se così vogliamo dire, molto più elegante La lavorazione quindi è semplice però posso già dire che per le principianti questa maglia può risultare impostica un po' per le cuciture che bisogna fare e per capire bene come farle e un po' per quando si va a lavorare la parte sotto il primo giro quindi mi raccomando se siete delle principianti e volete comunque realizzarla non esitate a scrivermi, io farò in tutti i modi possibili per rendervi la lavorazione più semplice possibile e darvi tutte le info che vi servono detto ciò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 Potete taggarci o sulla pagina Facebook Mercedes Coleti o su Instagram su Uncinetando con i filati. E su Instagram potete taggare anche me dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia scaldacuore io userò il filato nuovo della mistrico filati linea magia il colore che ho scelto io è lo eh, 06 che è questo colore verde brillante che io trovo veramente molto bello ed elegante allora eh, la lavorazione si ottiene creando due rettangoli io vi farò vedere il campione per poter realizzare il nostro motivo vi dico già che in questo campione io ho montato 48 catenelle mentre nel rettangolo che vado a fare io monterò 128 catenelle la lavorazione si ottiene su un multiplo di 16 quindi mi raccomando il rettangolo deve essere lungo che vi vada dall'avanti della vita al dietro della vita quindi deve salire dalla spalla cioè deve salire dall'avanti della, della pancia mettiamola così andare fino a dietro dall'altra parte quindi rendetevi conto un po' io mi sembra che mettendo 128 catenelle eh, dovrei arrivare ad almeno 89 centimetri forse un po' di più o un po' di meno ma siamo intorno a lì e come lunghezza va bene quindi tenete presente di prendervi questa misura eh, dalla vita in avanti alla vita dietro per poter capire quanto lungo fare il vostro rettangolo tenendo presente che dovete lavorare su un multiplo di 16 catenelle detto ciò possiamo andare a fare il nostro primo giro allora mi alzo con una catenella entro dentro la prima delle mie 100 delle mie delle mie 48 catenelle e vado a fare una maglia bassa 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 salto 4 catenelle di base 1 2 3 4 entro nella quinta e vado a fare una maglia bassa prendo il filo salto 2 catenelle entro nella terza e nella terza catenella vado a fare 5 maglie alte quindi una rientro 2 rientro 3 rientro 4 rientro 5 salto 2 catenelle entro nella terza e vado a fare una maglia bassa 5 catenelle una due tre 4 5 salto 4 catenelle ricomincio da capo quindi entro nella quinta e realizzo una maglia bassa 5 catenelle 1 2 3 4 5 salto 4 catenelle entro nella quinta e realizzo una maglia bassa prendo il filo salto 2 catenelle entro nella terza e vado a fare 5 maglie alte una rientro 2 rientro 3 rientro 4 rientro 5 salto 2 catenelle entro nella terza e realizzo una maglia bassa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 prendo il filo salto 2 catenelle entro nella terza e realizzo 5 maglie alte una due 3 4 5 salto 2 catenelle entro nella terza e vado a fare una maglia bassa 5 catenelle 1 2 3 4 5 e ricomincio da capo quindi questo è quello che faremo per tutto il nostro primo giro e andiamo a terminare il primo giro saltando poi 4 catenelle entrando nell'ultima e facendo una maglia bassa abbiamo terminato così il nostro primo giro giriamo la lavorazione andiamo a fare il secondo giro e realizziamo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta quindi una 2 3 2 catenelle di separazione una e due andiamo nell'archetto di 5 catenelle entriamo nella terza e realizziamo una maglia bassa prendiamo il filo andiamo dove abbiamo la maglia bassa e andiamo a realizzare 5 maglie alte una 2 3 4 5 Andiamo dove abbiamo la terza delle nostre 5 maglie alte e facciamo una maglia bassa Prendiamo il filo Andiamo dove abbiamo la maglia bassa e realizziamo 5 maglie alte 1 2 3 4 e 5 andiamo dove abbiamo l'archetto di 5 catenelle entriamo nella terza e realizziamo una maglia bassa 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 e continuiamo a lavorare andiamo nell'archetto successivo entriamo nella nella terza delle 5 catenelle realizziamo una maglia bassa prendo il filo vado dove ho la maglia bassa e vado a realizzare 5 maglie alte scusate stavo tirando il filo quindi una 2, 3. 4 5 vado nell'archetto nella terza maglia alta e realizzo una maglia bassa vado dove ho la maglia bassa e di nuovo realizzo 5 maglie alte 1 2 3 4 5 Vado dove ho l'archetto di 5 catenelle, entro nella terza e realizzo una maglia bassa 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 e di nuovo archetto successivo entriamo nella terza delle maglie delle catenelle facciamo una maglia bassa andiamo dove abbiamo la maglia bassa realizziamo 5 maglie alte 1 2 3 4 5 entriamo nella terza delle nostre 5 maglie alte e realizziamo una maglia bassa, andiamo. Dobbiamo la maglia bassa. Realizziamo di nuovo 5 maglie alte 1: 2: 3 4. E 5 entriamo nell'archetto di 5 catenelle faccio entriamo nella terza catenella e facciamo una maglia bassa questo è quello che dobbiamo fare per tutto il nostro secondo giro quindi gruppi di 3 di 5 maglie alte maglia bassa di nuovo gruppo catenella di 5 di noi due gruppi terminiamo il nostro secondo giro andando a fare 2 catenelle 1 2 prendo il filo vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia alta ho terminato così anche il secondo giro terzo giro con l'uncinetto entro subito dove ho la maglia alta senza fare la catenella per alzarmi ma entro subito e vado a fare una maglia bassa 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 vado dove ho il primo gruppo di 5 maglie alte entro nella terza e realizzo una maglia bassa vado dove ho la maglia bassa e realizzo 5 maglie alte quindi una due tre 4 5 Vado dove ho il gruppo di 5 maglie alte, entro nella terza e realizzo una maglia bassa, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e si ricomincia da capo. Entriamo nell'archetto di 5 catenelle, entriamo nella terza e realizziamo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, andiamo dove abbiamo il gruppo di 5 maglie alte, entriamo nella terza e facciamo una maglia bassa. Prendiamo il filo, andiamo dove abbiamo la, dove abbiamo la maglia bassa e realizziamo 5 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4, 5. Entro nella terza maglia alta e realizzo una maglia bassa 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 entro nell'archetto di 5 catenelle vado dove ho la terza e vado a fare una maglia bassa sto quindi ricominciando da capo 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 vado dove ho, dove ho le 5 maglie alte entro nella terza e realizzo una maglia bassa prendo il filo vado dove ho la maglia bassa e alizzo 5 maglie alte 1 2 3 4 5 vado dove ho la terza delle mie 5 maglie alte e realizzo una maglia bassa 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 e questo è quello che dobbiamo andare a fare per tutto il nostro terzo giro Termineremo il terzo giro dopo aver fatto le ultime 5 catenelle Entrando nella terza catenella che equivaleva alla nostra prima maglia alta e facendo una maglia bassa Adesso vi spiegherò come fare il quarto giro Quarto giro andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta quindi una due tre prendo il filo rientro dove ho la maglia alta e la maglia bassa e vado a fare altri due maglie alte una due entro nella terza delle mie 5 catenelle e realizzo una maglia bassa 5 catenelle una due tre quattro e cinque vado dove ho la terza delle mie cinque maglie alte e realizzo una maglia bassa 5 catenelle una due tre quattro e cinque vado nell'archetto successivo entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassa Ricomincio, vado dove ho la maglia bassa qui. Ne abbiamo fatte tre ma qui siamo al centro della lavorazione, quindi questo è quello che faremo per tutto il giro. Quindi vado dove ho la maglia bassa e vado a realizzare 5 maglie alte: 1, 2, 3, 4, 5. Vado dove ho l'archetto di 5 catenelle, entro nella terza, realizzo una maglia bassa. 5 catenelle 1 2 3 4 5 vado dove ho le 5 maglie alte entro nella terza realizzo una maglia bassa 5 catenelle 1 2 3 4 5 vado nell'archetto successivo entro nella terza catenella realizzo una maglia bassa e di nuovo si ricomincia quindi vado dove ho la maglia bassa e realizzo 5 maglie alte una 2 3 4 5 entro nella terza delle mie 5 catenelle e realizzo una maglia bassa 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 vado dove ho la terza delle mie 5 maglie alte realizzo una maglia bassa 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 vado nell'archetto di 5 catenelle entro nella terza realizzo una maglia bassa quindi questo è quello che bisogna fare per tutto il quarto giro terminiamo il quarto giro andando a fare dopo la maglia bassa Prendo il filo, entro nella maglia bassa iniziale e vado a fare tre maglie alte. Una, due e tre. Ho terminato così anche il quarto giro. Quinto giro. Senza alcun tipo di catenella, vado direttamente dove ho la prima maglia alta e vado a fare una maglia bassa. Prendo il filo, vado dove ho la maglia bassa e realizzo 5 maglie alte, quindi salto le altre maglie alte, entro dentro la maglia bassa e faccio 5 maglie alte. una due 3 4 5 Vado dove ho l'archetto di 3 catenelle, entro nella di 5 catenelle, entro nella terza e realizzo una maglia bassa 5 catenelle 1 2 3 4 5 Vado nell'archetto successivo, entro nella terza catenella e realizzo una maglia bassa. Prendo il filo, vado dove ho la maglia bassa e realizzo 5 maglie alte 1. 2 3 4 5 Vado dove ho la terza delle mie 5 maglie alte e realizzo una maglia bassa Vado dove ho la maglia bassa e realizzo 5 maglie alte e sto ricominciando da capo quindi una 2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 e di nuovo vado dove ho la maglia bassa realizzo 5 maglie alte 1 2 3 4 5 vado dove ho la terza delle mie 5 maglie alte realizzo una maglia alta vado dove ho la maglia bassa e ricomincio da capo facendo 5 maglie alte una 2 3 4 5 entro nella terza delle mie 5 maglie alte cioè e mie 5 catenelle e realizzo una maglia bassa 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 vado dove ho l'archetto successivo realizzo una maglia bassa entrando nella terza catenella allora questo è quello che stiamo facendo per tutto il nostro quinto giro lo terminiamo andando a fare nella maglia bassa 5 maglie alte una due tre e 5 vado dove ho la terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta quindi salto le prime due entro direttamente nella terza e vado a fare una maglia bassa ho terminato così anche il mio quinto giro sesto e ultimo giro vado a realizzare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta una due tre prendo il filo rientro nella maglia bassa di base vado a fare altre due maglie alte una due entro nella terza delle mie 5 maglie alte realizzo una maglia bassa 5 catenelle 1 2 3 4 5 vado direttamente nell'archetto di 5 catenelle entro nella terza e realizzo una maglia bassa 5 catenelle 1 2 3 4 5 vado dove ho la maglia le 5 maglie alte entro nella terza e realizzo una maglia bassa e ricominciamo diciamo questo è quello che faremo per quello che iniziamo adesso è quello che faremo poi per tutto il giro quindi entro dove ho la maglia bassa e realizzo 5 maglie alte una due tre 4 5 vado dove ho la terza delle 5 maglie alte e realizzo una maglia bassa 5 catenelle 1 2 3 4 5 vado nell'archetto di 5 catenelle entro nella terza e realizzo una maglia bassa 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 Vado dove ho le cinque maglie alte, entro nella terza, realizzo una maglia bassa e ricominciamo. Quindi andiamo dove abbiamo la, dove abbiamo la maglia bassa e realizziamo 5 maglie alte: una, due, tre, quattro, cinque.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 Quindi questo è quello che dobbiamo andare a fare per tutto il nostro sesto giro. Terminiamo il sesto giro andando a fare dopo la maglia bassa, prendo il filo, vado dove ho la maglia bassa iniziale e vado a realizzare tre maglie alte. Quindi una, due e tre. Quindi questo è il motivo che... Aspettate che questo è il motivo che verrà fuori ripetendo sempre i 6 giri vi faccio rivedere soltanto un attimo come rifare il primo dato che qui abbiamo una base diversa rispetto alle catenelle iniziali però questi sono i giri che andremo sempre a ripetere quindi mi giro con la lavorazione e vado a ripetere il primo giro senza fare alcun tipo di catenella entro direttamente dove ho la maglia alta e realizzo una maglia bassa 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 vado dove ho l'archetto di 5 catenelle entro nella terza e realizzo una maglia bassa prendo il filo vado dove ho la maglia bassa e realizzo le mie 5 maglie alte 1 2 3 4 e 5 vado dove ho la terza delle mie 5 catenelle realizzo una maglia bassa 5 catenelle 1 2 3 4 5 vado dove ho la terza delle 5 maglie alte realizzo una maglia bassa e ricomincio da capo quindi 5 catenelle 2 3 4 5 vado nell'archetto successivo entro nella terza catenella e realizzo una maglia bassa vado dove ho la maglia bassa e realizzo 5 maglie alte 1 2 3 4 e 5 vado dove ho la terza delle 5 catenelle, realizzo una maglia bassa 5 catenelle 1 2 3 4 5 vado dove ho la terza delle 5 maglie alte, realizzo una maglia bassa 5 catenelle, si ricomincia da capo quindi il primo giro si rifà così se terminerà qui dopo aver fatto di nuovo maglia bassa 5 maglie alte, maglia bassa, 5 catenelle, si andrà a fare la maglia bassa sopra l'ultima delle maglie alte e poi si ricomincerà dal secondo giro. Quindi sono 6 giri in totale che bisogna andare a fare. Io vi ricordo che ho montato 148 catenelle e che um, lavorerò il motivo e vi dirò naturalmente quante volte l'ho lavorato e, e poi andrò a fare un rettangolo identico. Poi vi farò vedere come unire tra di loro questi rettangoli ho finito il mio primo rettangolo allora mi è venuto lungo circa 86 centimetri e 20 centimetri così senza doverlo tirare circa 20 centimetri invece di altezza quindi ho lavorato il motivo per arrivare a 20 cm. e per me va più che bene per una taglia m secondo me dovete andare a fare almeno un motivo in più perché vedete io ho ripetuto 3 volte il motivo e poi sono andata a rifare i primi tre giri quindi diciamo tre motivi e mezzo secondo me per una taglia, M, una taglia M potete fare 4 motivi o 4 motivi e mezzo quindi ripetendo i primi tre giri del eh, quinto motivo taglia L io vi consiglio di fare un totale di 5 motivi o 5 e mezzo questo comunque dipende da quanto volete che la maglia vi scenda uh, io vi, sto ancora ragionando sul fatto di volerci fare le maniche quindi non ho bisogno che la maglia scenda tantissimo per questo vanno bene uh, aver fatto 3 motivi e mezzo Adesso scusatemi, vado a fare un altro rettangolo uguale, quindi monto lo stesso numero di catenelle, lavoro per lo stesso numero di giri e poi vi faccio vedere come iniziare a fare le cuciture. Allora ho terminato i due rettangoli e adesso vi faccio vedere come cucirli prima di tutto io li ho ripiegati su se stessi facendo quindi combaciare in questa maniera i lati più corti sotto e ho fatto la stessa cosa dall'altra parte adesso andiamo prima a cucire qui di lato Ah, una cosa io ho fatto in modo che le catenelle iniziali vadano verso l'interno quindi io qua ho qua le catenelle iniziali e qua alla fine del mio lavoro quindi quando ho fatto i miei motivi stessa cosa qui e adesso vado a cucire prima in maniera qui laterale Laterale, poi farò vedere come fare qui al centro per fare qui il laterale io andrò a cucire scusate metto così così vedete bene eccomi andrò a cucire dall'esterno verso l'interno per fino a, a cucire tra, eh, insieme avanti e dietro i tre ventagli lasciando il quarto libero quindi vedete io a questo scalfo ehm, diciamo che cucio per circa 27 cm quindi questo è lo scalfo che io lascio naturalmente voi potete decidere di cucire di meno avere uno scalfo largo se non volete fare le maniche però io vi consiglio comunque a seconda eh, della vostra taglia di valutare un po quanto quanto, cu quanto cucire a me lo Scalfo, cucendo, come vi ho detto, mi viene a essere circa un 15 centimetri avanti e 15 dietro. Quindi allora, quindi adesso andrò a cucire da questa parte e cucirò anche da quest'altra parte. E poi vi farò vedere come andare a unire tra di loro queste la maglia avanti e dietro. Allora, ho cucito lateralmente i miei due rettangoli, vedete qui ho la cucitura e quindi ho fatto lo scarfo per le maniche. Adesso vi faccio vedere come unire insieme i due rettangoli. Ah, ho fatto la stessa cosa anche di qua. Uh, come unire insieme i due rettangoli. Allora, come vedete, io ho preso, una volta piegati, li ho fatti, li ho avvicinati e poi sono andata a prendere le due parti avanti e li ho fatti combaciare un po' qui nell'angolo per 12 centimetri faccio così così vedete bene vedete da qui a qui sono 12 centimetri l'altro rettangolo da qui a qui sono 12 cm. quindi ho incrociato le due parti avanti per 12 centimetri e ho fatto la stessa cosa dietro vedete li ho incrociati e ho fatto con baciare 12 cm. allora prima che andate avanti fermi tutti 12 cm servono a me per stringere la maglia e fare in modo che questa parte di sotto venga a, adatta alla mia eh, circonferenza eh, non anche se vi arriva quasi alla vita dovete sempre considerare che adesso noi dobbiamo allungare la maglietta quindi eh, dovete considerare sempre i fianchi quindi è possibile che anche se siete una taglia s come me o dovete incrociarlo maggiormente quindi invece di 12 15 cm, oppure dovete farla più piccola quindi invece di 12 cm eh, unire di meno e farne non lo so 10 cm quindi taglia m e taglia l taglia anche xl mi raccomando fate come me mettete i marcatori iniziate da 12 cm se volete mettete i marcatori sia avanti che indietro e indossate la maglietta e vedete come vi va non vi deve andare né troppo stretta perché altrimenti poi sui fianchi vi stringe né troppo larga perché altrimenti fate un effetto un po palloncino eh, quindi deve essere la, diciamo una misura giusta, non vi deve stringere, non vi deve essere troppo largo, vi deve andare abbastanza bene, naturalmente considerando poi i vostri fianchi se li avete più larghi o più stretti. Quindi ripeto, iniziate montando unendo 12 e mettendo cm mettendo i marcatori e facendo la stessa cosa sotto. misuratela una volta che avete capito quanto dovete andare a. Um, unire le parti, poi potete cucirle insieme, sia qui che qui, qui e una volta cuciti vi faccio vedere come uh, proseguire la parte sotto del nostro uh, della nostra maglietta. Allora, io ho cucito qui e anche da quest'altra parte creando appunto quindi questo incrocio sul davanti e anche l'incrocio dietro. Benissimo. Adesso andiamo a fare la parte di sotto. Io farò prima un giro di maglie basse. Mi raccomando, per fare il giro di maglie basse cercate di non andare ad allargare la lavorazione né di andarla a stringere. Gestitevi in modo tale che la maglia che la circonferenza resti quella che a vi serve. Naturalmente, se invece volete stringerla un po' andate a fare meno maglie basse, se le volete allargare fatene di più. Io, per iniziare a fare questo giro di maglie, basse, mi aggancerò di lato dove ho la cucitura laterale. Lavorerò sempre con un centro numero 5. E vado a fare in questa maniera: mi alzo, rientro dentro e vado a fare una maglia bassa. L'unica cosa che dovete considerare. L'unica cosa che dovete dicevo, considerare è che voi quando andate a fare maglie basse, contatele, dovete avere un multiplo di 16 in modo tale da poter fare poi la lavorazione che abbiamo fatto in alto. Quindi calcolate questo. Adesso che andrete a fare un giro di maglie basse, calcolate che vi sia un numero multiplo di 16 perché vi servirà per poter avere l'inizio uguale alla fine. Quindi io adesso vado a lavorare le mie maglie basse, quindi ho la maglia orizzontale, faccio una maglia bassa, ho l'archetto piccolo, vado a fare una maglia bassa. Mi regolo un po' cercando di non stringere, di non allargare troppo la lavorazione facendo troppe maglie basse o facendo le troppe poche, ma l'importante è che si abbia un multiplo di 16 maglie basse. Quindi continuo a lavorare in questa maniera. Questo giro di maglie basse, vi farò vedere poi come proseguire. Allora, io ho finito di fare il mio giro di maglie basse, e ne ho fatte un totale di 96 ed è perfetto dato che sto comunque lavorando con un centro numero 5 eh, come vedete non ho né stretto né allargato la mia lavorazione quindi è perfetta vi dico già che ho avuto un po di difficoltà quando dovevo fare le maglie basse qui nella cucitura però ne ho mh, il, il, è difficile far entrare un po l'uncinetto uh, ma con calma si fa quindi non vi preoccupate se avete delle difficoltà quando siete qui nelle cucitura avanti e indietro è normalissimo comunque dicevamo io sono uscita a fare 96 maglie basse per un si. Sono un multiplo di 16 e quindi posso tornare a fare il mio motivo. E vi faccio vedere come fare il primo giro. Quindi mi alzo con una catenella, rientro dentro e la maglia di base vado a fare una maglia bassa. Prendo il filo e vado a fare 5 catenelle. Scusate: una, due, tre, quattro, cinque. Prendo, salto 4 maglie, basse. entro nella quinta e faccio una maglia bassa prendo il filo salto due maglie entro nella terza e vado a fare le mie 5 maglie alte quindi una due 3 4 scusatemi 4 e 5 salto 2 maglie basse entro nella terza e faccio una maglia bassa 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 salto 4 maglie basse entro nella quinta e ricomincio da capo quindi entro nella quinta maglia bassa e vado a fare una maglia bassa 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 salto 5 salto 4 maglie basse entro nella quinta e realizzo una maglia bassa prendo il filo salto 2 catenelle entro in due maglie basse entro nella terza le mie 5 maglie alte quindi una due tre 4 5 salto 2 maglie basse entro nella terza e realizzo una maglia bassa 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, salto 4 maglie di base, entro nella quinta e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, una, due, tre, quattro e cinque, e sto ricominciando da capo. Quindi devo fare questo per tutto il mio primo giro: sono due archetti di 5 maglie, eh, di 5 catenelle, una maglia bassa, 5 maglie alte, e una maglia bassa. Continuiamo così quindi per tutto il giro. Ho terminato il primo giro, vi farò vedere come fa il secondo sto per terminare il primo giro ho fatto le ultime 5 catenelle entro nella maglia bassa e vado a fare una maglia bassissima secondo giro con delle maglie bassissime mi porto dove ho la terza delle mie 5 catenelle mi alzo con una catenella scusate avvicino un po la telecamera così vedete anche meglio eccomi mi hanno fatto la mia alzo con una catenella rientro dentro e vado a fare una maglia bassa prendo il filo vado dove ho la maglia bassa e vado a realizzare 5 maglie alte quindi una due tre quattro e cinque Vado nella terza delle mie 5 maglie alte realizzo una maglia bassa. Prendo il filo, vado dove ho la maglia bassa e realizzo 5 maglie alte. Quindi una, due, tre, quattro e cinque. Vado dove ho la terza catenella del gruppo di 5 e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle. 1 2 3 4 e 5 ricomincio da capo quindi vado nell'archetto di 5 catenelle successive entro nella terza e realizzo una maglia bassa prendo il filo vado dove ho la maglia bassa e realizzo 5 maglie alte quindi 1 2 3 4 e 5 vado dove ho la terza delle cinque maglie alte realizzo una maglia bassa vado dove ho la maglia bassa e realizzo 5 maglie alte quindi una due tre quattro guardate, quattro e cinque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 Scusate, sto terminando, il secondo. Si sì, terzo giro, vado a fare con delle maglie bassissime fino a ritrovarmi dove ho la seconda del, eh, ritrovarmi dove ho la terza, del gruppo di 5 maglie alte. Quindi vado a fare maglie bassissime. A questo punto, mi alzo con una catenella. Rientro dentro. e Realizzo una maglia bassa. Prendo il filo. Vado dove ho la maglia bassa. E realizzo 5 maglie alte quindi una.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 Vado nell'archetto, ne vado nella maglia bassa e realizzo 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5. Vado dove ho la terza del mio gruppo di 5 maglie alte e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5. Vado dove ho il gruppo di 5 catenelle, entro nella terza e realizzo una maglia bassa.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 Benissimo, adesso si ricomincia al primo giro. Noi, prima quando facciamo il giro avanti e indietro, i giri erano 6, ma adesso in tondo diventano tre perché la lavorazione si sposta da sola, quindi non abbiamo bisogno di fare qualche cambiamento. Quindi vi faccio vedere subito come poter rifare il primo giro e poi faremo questi tre giri per sempre. Io devo dire la verità, sto pensando se lasciarla una maglia o se fare un vero e proprio vestito. Adesso continuerò a lavorare, me lo proverò e semmai farò proprio una gonna. Naturalmente, vi dirò quante volte ho ripetuto il motivo. Comunque andiamo, scusatemi, e vado a fare delle maglie bassissime fino a ritrovarmi dove ho la, la terza delle mie 5 maglie alte, quindi una, due, tre, mi alzo con una catenella, rientro dentro e faccio una maglia bassa. 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, entro nell'archetto di 5 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia bassa. 5 catenelle. E eh, scusate, prendo il filo, vado dove ho la maglia bassa e realizzo 5 maglie alte. 1 2 3 4 4 e 5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 5 catenelle 1 2 3 4 5 e si ricomincia da capo quindi vado nell'archetto di 3 di 5 catenelle entro nella terza e realizzo una maglia bassa prendo il filo vado dalla maglia bassa realizzo 5 maglie alte quindi 1 2 3 4 e 5 maglia bassa all'interno della terza catenella del gruppo di 5 5 catenelle 1 2 3 4 5, e 5 entro la terza delle cinque maglie alte realizzo una maglia bassa e ricomincio 5 catenelle e si ricomincia dal capo quindi vedete sono tre giri semplicissimi così ecco, riuscite a vedere io vi dirò alla fine quante volte ho ripetuto il motivo se lascerò una maglia o si farà un vestito e naturalmente vi dirò tutte le info dopo quindi adesso continuo a lavorare questi tre giri ho terminato la parte sotto ripetuto il motivo per un totale di quattro volte quindi una due tre quattro e come lunghezza per me va benissimo quindi la mia maglia si può dire che è terminata perché comunque ho deciso di non fare alcun tipo di bordino da nessuna parte la maglia viene bene così com'è, anche perché addosso cede, soprattutto scendendo sulle spalle, quindi è perfetta così com'è.